Vi siete mai chiesti come facevano i matematici, ingegneri e scienziati per fare i calcoli prima dell'invenzione delle calcolatrici e dei computer? Certamente hanno dovuto inventare tecniche, strategie e strumenti per facilitare il loro lavoro. In questo video vi presentiamo uno di questi strumenti, frutto di una delle maggiori invenzioni del XVII secolo. Nella prima parte del video proporremo un'attività a un gruppo di studenti del laboratorio di matematica. Ascolteremo le loro osservazioni e le scoperte a cui giungeranno lavorando in gruppi. Nella seconda parte invece spiegheremo i risultati ottenuti. Buongiorno, oggi faremo un bellissimo laboratorio di matematica in cui non sarò io a fare la lezione, ma sarete voi a fare una serie di scoperte che discuteremo insieme. Spero abbiate stampato il foglio e preparato lo strumento che oggi andremo a utilizzare. Ora io vi divido in stanze e il vostro compito sarà quello di osservare e scoprire cosa, cosa si nasconde dietro a questo strumento. Successivamente ritorneremo insieme e discuteremo i vostri risultati. Hmm, questo sembra una specie di righello. Ma le distanze fra i numeri sono strane. Man mano che crescono i numeri, le distanze diminuiscono. Ma sono due righelli. Mi sembra che uno deve slittare sull'altro. Credo che dobbiamo combinare i numeri dei due righelli in qualche modo. Guardate! Se allineo il 2 del righello A con l'1 del righello B, i prossimi numeri del righello B risultano allineati ai multipli di 2 è vero! e funziona pure con il 3 se allineo il 3 con l'1 qui si vedono i multipli di 3 3 per 2 6 3 per 3 9 quindi questo è uno strumento per fare moltiplicazioni molto interessante ma perché? perché funziona così? cioè queste distanze non possono essere per caso. Deve esistere una legge, una regola, per decidere dove mettere le tacche. Mm. Vuoi dire una funzione? Una funzione che per ogni numero associa la distanza fra l'uno e questo numero. Una funzione? Mm -hmm. Allora possiamo misurare le distanze e fare un grafico. Nell'asse orizzontale metto i numeri dall'1 al 20. Nell'asse verticale metto le distanze fra ogni numero e l'1. Poi rappresento i punti sul piano cartesiano. Posso unire i punti... Ma io conosco un grafico come questo! È il grafico della funzione logaritmo! Come le studentesse hanno correttamente compreso, ciò che si nasconde dietro al funzionamento di questi righelli è il concetto di logaritmo. In primo luogo si può notare, osservando il righello, che è in scala logaritmica, poiché la distanza fra l'uno e ogni numero rappresentato è proporzionale al logaritmo del numero in una determinata base. Infatti, la funzione logaritmica è descritta da questo grafico. Ma... Perché fra tutte le funzioni si sceglie proprio il logaritmo? Bene, i logaritmi compaiono nella storia della matematica, nei lavori di Giovanni Nepero. Lui cercava di approfittare delle proprietà delle potenze, per cui b elevato ad a per b elevato a c è uguale a b elevato ad a più c. Vedete qua? Una moltiplicazione sostituita da una semplice somma. Vi ricordate le proprietà dei logaritmi? Questa è la prima. Il logaritmo di a per c in base b è uguale al logaritmo di a in base b più il logaritmo di c in base b. Torniamo dunque al righello. Ricordate quando la studentessa ha osservato che allineando il 2 del righello a con l'1 del righello b b, i numeri del righello B si allineano con i multipli di 2? Bene, prendiamo per esempio 2 per 3 che fa 6. In pratica quello che abbiamo fatto è stato sommare il logaritmo di 2 al logaritmo di 3. La prima proprietà dei logaritmi, infatti, ci diceva che il logaritmo di 2 più il logaritmo di 3 è uguale al logaritmo di 2 per 3, ovvero 6. Quindi qui nel righello questa distanza che troviamo è il logaritmo di 6. Volete provare voi stessi? Create una scala logaritmica oppure usate il nostro modello. Vedrete che funziona. Guardando le altre proprietà del logaritmo, quali altre operazioni riuscireste a fare? Forse la divisione? Magari addirittura la radice quadrata? I logaritmi, quindi, e i righelli logaritmici, sono frutto di secoli di evoluzione culturale e rispondono tanto alla necessità quanto al desiderio umano di innovazione. La matematica è un vasto universo dove possiamo quindi inventare e scoprire cose di straordinaria bellezza e utilità per noi e per la società. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia reso ancora più curiosi.